Sì! Benvenuti al laboratorio della tecnologia! Ciao! Ma... Come oh. vuoi siamo i due? Ma che pezzo? Sono i Damiani. Damiano! Damiano! Io sono nascosto! Dai, fuori! Sono nascosto! Ho visto lasciate. i dinosauri! Ai. I draghi! I dinosauri! No! no. Cioè ragazzi, io ho paura. Oggi ho visto un dinosauro vero e proprio. Voi non ve lo potete immaginare. È grigio! È un dinosauro grigio! Ma chiamano Sì, salta! Ah, fammelo vedere! È un dinosauro che salta! Adesso lo faccio vedere! E voi non ci vedete! Lo faccio vedere! Eccoci qua, adesso vi faccio vedere perché voi non credete. Di... Ma io neanche non ci credo. Sono faccio. Allora, adesso. Disconnettiamo dalla linea internet se è connesso. Perché mm. bisogna farlo senza linea internet, perché altrimenti non si fanno vedere, ci hanno paura. Sono cose un po' particolari. Andiamo su Google Chrome ok? ok però bisogna avere Google Chrome bisogna installarlo se non ce l'abbiamo senza internet eh lo apriamo. e adesso vediamo la magia scrivo qua qualcosa per esempio bla bla bla bla bla bla ok? bla bla bla eccolo lo vedete il dinosauro, ah, sì o no? È un gioco. Non è, è un dinosauro. Guardate, eh poi premo la barra spaziatrice, quella per fare lo spazio sulla tastiera, no? Guarda che fa, lo vedi? Sì. parti e poi dopo tu devi far saltare perché sennò no muori. Sì. Ah, sono morto già. già, sono morto. Quanti punti ho fatto? Dovrebbero sì. essere questi. 108? Oh, no, no, 50. 50. 50 punti? No, non è possibile. Va bene, annoto i miei punti. Adesso provate voi e vediamo quanto siete bravi. Io 50. Inizio io? Inizi tu? Mm -hmm. Cambio posto. Ah, c'è. iniziata! È iniziata! Uh. Eh? Ah, no 50! Ah. Uhh! Sì, siamo pari! Perché poi che beppe parata a benedetta? Sì, ma noi due siamo pari. Quindi dovremmo fare una. bisogna fare. il Non è te lo Sì. Allora deve fare per sempre noi? Bisogna vada, vada te lo dobbiamo... Ah! 50 punti! 50 <ride> punti! Vai vada, vada! Speriamo che sia una volta buona che Ma di, Allora. Eh. No, già è sul passato. No! Già è sul passato. E' so gioco male Ma andate, sorta... male. non vado Ma voi non vede perdere No, se le dico no Eeeh, ehi, ehi. eeeh ehi eeeh, eeeh Eeeh, eeeh Eeeh, eeeh c'è un, <ride> un enorme dinosauro. Comunque non avete detto questo è un T-Rex? Un T-Rex? Sì. Sì, Io ho un cane. Che... Ah! ah! Sì, ma guarda quanto! Ah! Cedete che c'era un enorme dinosauro, ci sono pure quelli volanti. Non adesso T-Rex. Guarda, 699 99. 699 99. 699. No. 699. No. 699. L'ho mandata malissimo, devo dire. E tanto adesso che abbiamo lo spareggio tra me e Alessandra. Andate, andate. Io, comunque, devo andare. La situazione potrebbe allora. confermarsi allora. oppure potrebbe ribattersi. Aiuto, allora. allora. allora. allora partono i disturbi <siglio> no guarda eeeh i non si va così per i non è sportivo ma <sessi> no i bimbi per i bimbi per Perché? Ma no, ha disturbato solo un po'. No. Sì, però 300. non è no non è vero. No? Ecco 305, adesso tocca a me. Oh, non mi disturbate, eh? No, no. Adesso parte. Oh, oh, oh, è valido, è oh, oh, Non è valido, è, è nel però, che significa? Che cos'è di fare una penitenza? No, che cosa? Di fare una penitenza? Una virgolenza? Penitenza! Turbolenza! Penitenza! Turbolenza! E appunto la sceglierà Alessandra? No. No, adesso la sì, No, sarà molto male. Ecco, adesso avete visto i dinosauri? Io non sto giocando eh. Tecnologia ancora! Non sto giocando, non Ho so. detto che ci sono i dinosauri È che erano la 740. 50. Ragazzi, potete 50. farlo anche voi. Provate a fare questo gioco e scriveteci a quanto siete arrivati, quanti punti sì. avete fatto. Poi dopo ve li noi Così facciamo? una maxi sfida con tutti con tutti voi quindi scrivetemi nei commenti quanti punti avete totalizzato. e quindi okay. nel prossimo video che cosa? Una bella penitenza no no no no yeah. no no no bla bla. no no non no no no no no no no no no no ricorda no no no no e scrivete qualcosa sui commenti per non far ricordare a um, Alessandra questa cosa Perché te Io finirà veramente di Cioè faccio tutto a pezzettini Ok? Eh? Va bene Iscrivetevi al canale se vi, vi, piace vi piace il video E attivate la campanella Però per me nessun. so sono... Io sì. continuo a ragionare Comunque sono arrivata a 923 dice là assistente. Ah, Deve essere no, è da ah, ma 96 ha fatto un sorriso. Pima. ha fatto un sorriso. No ha visto un sorriso. Ha fatto un sorriso. Mm. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao ciao, ciao a tutti. <ride> sì, beppo.